Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio di Minecraft Il Questo dodicesimo il, se non sbaglio Il dodicesimo dodicesimo Allora non so se vedete che vedete c'è che un cambio Praticamente abbiamo cambiato webcam, videocamera ah, E quindi si vede meglio adesso diciamo Con i soldi del, del canale parisano Esatto pocca wow, boia Esatto Quindi senza perderci in problemi vi dico che 10.000 like più possibile, questo qua? È? È un semicetriolo, sì, un un, una cipolla <ride> rossa, molto buona. Che sarà la, diciamo, la penitenza ogni volta che morirò. Siccome sono morto Sì, parecchie volte. Allora, eccoci qua. Siamo all'interno della nostra casetta Ma fabbricata. Ma cosa terra lì? Ah, fatto... la pare... casa di terra sono andato parecchio avanti ragazzi la casa di terra. praticamente sono pieno che ho da udare un po' di roba quindi andiamo a organizzare in questo episodio c'è una porta anche tutta sì, terra andiamo... andiamo a organizzare la, eh, visto sta la stanza delle ceste casa, di... casa dovrò cambiare e mettere eh, sala perché questa è solo la prima parte poi la stenderò in là come vedete ho organizzato tutto, perché messo una spada di diamante lì. L'unica che ho, che così la, fai la si conserva. Ti puoi riprendolo. prendere tutto, ti riprenderlo ah. quando te vuoi. Se fai col quadro invece no, ma con questo queste esposizione sì. Allora qua abbiamo le frecce, praticamente stiamo organizzando come una libreria, poi andrò, ho già fatto una prova. Quando le ceste saranno piene, andrò ad aggiungere altre ceste in alto. Poi farò le scalette a parte anche quell'altra. E in su cosa c'è? In su non c'è niente ancora. Tutto giù. Qua dovrò fare tutte le ceste, come inizierò a mettere il cibo, quindi oggi andiamo a vedere di fare e finire qua. Allora andiamo a prendere il materiale per fare le ceste. Quindi andiamo a prenderci un, un po' di stock stack di legna e vetulla. Eccola qua. Eccola qua. Ah, che bella. Abbiamo le nostre ceste, qui c'è della terra perché ho preso le misure per le future parenti Questa Allora quindi saltiamo 1, una cesta, poi Non 1, 2, 1, 1, 2 Questo è lo schema che ho deciso di fare, 1, 1, 2 1, 1, 2 questi sono gli schemi che faccio qua. Facciamo così subito. Qua. Ho già messo questo perché qua ci, ci andrà la cesta per la terra. Infatti, dovrebbe essere uno. Uno. Andiamo a riprenderci, questo cavallo. Andiamo a riprendere i. E mangiamo <coughs> qualcosa. Non direi. Eh, ho finito tutto, sai. Finito tutto. Una perla del nella carne. <ride> eh, È ancora. proprio organizzata dio questa cesta. <ride> <ride> Perché ancora da <ride> scena. È una enterp. Vabbè. Ma questa roba là. Cosa? Una roba là. Un ombra. Quella, è? quella roba là, in ombra. Quella, quella lì. Cos'è? È una rupe che sto creando. Scoprirete seguendo la serie. Che rupe sarà. Una rupe. Una rupe, fidatevi. Ci sto passando un'eternità. Perché adesso. <ride> Porco, siamo senza... Cioè, non ti neanche finisco quel castellino enorme. E siamo al prossimo qua. vacca oh, Mi serviva giusto un po' di grano perché voglio fare una pixel art. E quindi devo avere tante belle pecore. Quindi... A random distruggiamo l'universo. Così, cavola. Pensati quanto... Qua era una montagna, ho scavato tutto. Ma perché te scavi una montagna piuttosto che cattarti la pianura? Perché la massa fatica sta lì a catare le pianure. Eh sì. Mia fatica ha buttato una montagna intero. No? No? Senza TNT Aman. Poi vorrò. Questa sì. ma... sì. po' bella lea Poi la farò anche automatica questa qua, poi la trasformerò in automatica. Beh, ma adesso sì. ti fai un po' di cibo. <coughs> Semi-automatica, diciamo. Oh. Ti fai un po' di cibo adesso, un po' di panetto. Devo dire che ho finito la. Ma almeno mi fanno i miei panetti, sto qua lo uso solo per la pegola Ma fate il panetto, no? Così ti mangi e ti sei a posto del cibo No no? Ma non so se ne basta ste qua Si che le basta, basta due, ne basta Cazzo ha avuto te? E vuoi grano? te tiro to, ha avuto l'uovo to, ciao No, il mondo ha parlo Allora, mentre andiamo Vi cantiamo la canzone del villaggio dei villaggeri e quindi pronti partiamo con un do e noi siamo qua noi andiamo e costruiamo noi siamo noi siamo dei villaggeri noi siamo dei villaggeri che villaggiamo, noi vendiamo villaggi, noi... Quella lì è la ferrovia. Noi vendiamo villaggi con del vitto ma non alloggio e quando magari non ci troverai perché tu solo scapperai Foggi via da qua Lascia in pace i nostri villaggi Là ci sono degli scheletri che ci minacciano qua Noi andiamo nel villaggio Noi prendiamo tutto quanto sai Che dov'è la pista che passa il treno prima di te e ti porterà in quel villaggio che non sai dov'è. Ah! Ah! Tutti sanno che c'è un villaggio solo per te. Tutti sanno che c'è il villaggio dov'è, dove, dove, dov nessuno sa dov'è, ma se segui il treno lui ti porterà. Ma ah, papà. C'è un creeper! Ciao bello! Ciao! Così in questo villaggio solo soletto sarai circondato da zombie e scheletri malvagi che ti porteranno via da qua ma noi sapremo che in questo villaggio tu solo ci sei e ci salverai col tuo nome E ti porterà la gloria con quella spada di legno che hai Perché costa troppo farla in pietra E povero son Siamo arrivati qua Bella <coughs> canzone dei villageri Bella. <coughs> E quindi si conclude qua la prima parte dove gli... della canzone dove... Il nostro cavallo! Ciao piccolo! Yeah. E su il cavallo che noi Questo è il nostro cavallo Sulla furia noi andiamo e cavalchiamo il deserto C'è uno zombie che vuole bruciarlo. Mi son perso ancora, mi son perso ancora, mi son perso, ma dove andiamo? Noi andiamo di qua, noi andiamo di là. Con il ferro in mano, cavalcando la nostra furia del west. E nessuno ci fermerà. A parte una pecora. Ciao, pecora! Guarda quanta vita c'è, sto cavallo. Non è più di tipo è vero? <coughs> se vuoi cavalcare un cavallo devi prepararti perché capace non sei, se saltare non puoi, ma solo lui ti aiuterà a fuggire via da qua. Noi andiamo, noi cavalliamo, senza sosta e senza timore noi stiamo qua, torneremo gloriosi e vittoriosi noi. Noi saldiamo, noi andiamo, tu solo sai dove sarà, la ferrovia è va di là, verso casa noi andiamo, forza andiamo, forza andiamo, forza andiamo diciamo noi. Siamo qua, siamo là, forza dai! Eccoci siamo qua, ormai arrivati là C'è uno zombie sotto l'acqua che affogherà Ma un giorno il cavallo disse me ne andrò E mi incastrerò tra le foglie delle fronde come fare e andarmene non so Io incastrato sarò Ma non so come uscirne di qua E un giorno noi andiamo dall'altra parte della montagna Cavalcando senza problemi un ragno Noi continuiamo a trovare la strada Che nessuno sa che ci incastriamo e allora un giorno dentro l'acqua noi andiamo. Affogare non possiamo, invicibili noi siamo. Il cavallo se ne andrà. Dov'è la striscia di terra che collega a casa mia? Se la trovassi, porterei anche tua zia, ma non la vedo proprio più. Dov'è? Eccola lì, forse giù. Se continuassero ad andare in mezzo al mare. Il cavallo sta affogando insieme a un creeper. Ostrega santa. Il mondo ha Non si sa. Quanto affogherà il cavallo? Non lo so. Eccoci qua. Abbiamo trovato chi è la forza, cavallino. Corri di là. Guardate, là i creeper ci sono. Uno scheletro. Porca boia. Fuggiamo da qua, fuggiamo da là, cavallino. Restatene lì, non far niente di più. Aiuto, fatemi SALVAR il mio cavallino. Dov'è finito? Guarda che ti vedo. Sei di là, io giro di qua. È una fiamma sospesa. Cioè. No, guarda lo scheletro. Lo vedo là. Lui mi cerca dov'è il cavallo. È là. Muori infame, se avessi un arco ti strapperei quelle corde vocali I creeper mi guardano dall'alto del cielo Ma dov'è il cavallo, questo è bel cavallo, a sta? Muoviti a venire arriva infame E quindi, vediamo, guardate, lì ci lasciamo con la casa del Chest. Intanto se riesco vado avanti e la finisco, per il prossimo episodio dovrebbe essere finita quindi un saluto a eletirizzante, tutti, eletirizzante. un saluto elettrizzante, ciao!